ciao, benvenuti in un nuovo video sì l'ho rifatto, di nuovo perché? perché sono tornata di nuovo da Tiger, perché? perché volevo tornare di nuovo da Casanova ho pensato ed è vi ricordate dell'altro video che avevo preso una gnometta, gnomettina piccolina in offerta Eh, ho pensato che ci stava bene la coppia e quindi ho pensato di andare a prendere anche lui quindi adesso vi ho preso anche l'altra gnometta per farvela vedere l'altra volta avevo preso questa che è con le trecine quindi una femminuccia e ho preso anche il maschietto ho controllato 1,90 euro in offerta invece di 3,90 sono deliziosi, Sì, sono un po' natalizi però è anche estivi con il fiorellino e adesso ho la coppia ecco con il coso per stare in piedi li mettiamo sempre qui tutti e due Eccoci. E allora, mentre ero, ed è ovviamente da Casanova, che è attaccato al Tiger, non potevo non andare da Tiger, anche perché l'altra busta mi è piaciuta un sacco e ho voluto provare a prendere un'altra busta, perché anche questa è completamente coperta. E, a questo punto, potrei scommettere così, eh, una busta di quelle porta Potrei, potrei, però non lo so, perché è chiusa con i ganci metallici e sempre quella da 4 euro, non mi, non mi addentro a prendere quelle da eh, 6 euro, sinceramente. E quindi adesso io sono curiosa, sempre col mio leva punti andiamo ad aprirla. Facciamo sempre tutto in diretta così. Non viene via, benissimo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, i punti metallici li metto qui, come sempre. Il fatto è ricordatemelo che i punti sono qui. Ok, perché poi li dimentico, li perdo e io cammino scalza per caso in estate, quindi non è il massimo se li perdo. Ok, allora, come sempre, prima la sì, questa volta l'ho un po' distrutta. Come sempre, l'apriamo, guardate voi, poi guardo io. Non mi dite però vi prego che è uguale all'altra, eh, cioè che cambia solo il colore, io immagino che sia una busta. Ok, avete visto qualcosa? Eh sì, la vedo da qua. Sempre bella piegata, poverina. Poverina però, sistemata è uguale all'altra. però è una busta porta documenti. Allora, a questo punto, per caso, era il set da più buste. Mi viene il dubbio, perché l'altra volta abbiamo trovata verde, azzurra, non mi ricordo bene. Non mi ricordo, quindi adesso abbiamo trovata rosa. Rosa, rosa. È un rosa, è un rosa rosso. E quindi non so se per caso era il da di più. No, non lo so. E il conti li facciamo sempre verso la fine. Andiamo avanti. Allora, prima cosa, perché la sento subito qui, Restiamo in tema di buste mad with self adhesive. Strip. Cosa vuol dire? Buste con linguetta autoadesiva. Ah, delle buste, quindi sono quante? 15. No. Sembrano anche chiuse. Proviamo ad aprirle. È un formato. Allora, non so quanto voi siete um, avvezzi con le spedizioni. Io le apro proprio così perché non si apre. Ma queste buste sono di un formato fuori stand-up. Quindi se volete spedirle, non si a spedirle, queste cose. L'unica cosa che potete fare è metterci dentro, non so, dei bigliettini. Boh, sono anche grandi. Ah, e questa... Ho capito adesso questa qui era solo la confezione non sono fatte così sono fatte così mh, buste classiche con, la, con lo strip così si attaccano buste bianche classiche ma se ci volete fare dei bigliettini d'auguri natalizi oppure compleanno in questo caso magari li create voi oppure li avete in giro in casa e queste potete usare come buste vi dico subito nel caso vogliate fare delle spedizioni che questo è un formato fuori standard per le poste italiane quindi non è il formato classico ma è un formato eh, maxi e andate a pagare di più quindi non usatelo per scrivere delle lettere a chi scrive le lettere? comunque non usatelo per scrivere delle lettere perché è un fuori standard però forse per quello non è boh, la rimetto dentro per non perderle però Possono sempre servire, come ho detto, come per fare i bigliettini, per altre cose, quindi ci sta. Ma andiamo avanti che sono curiosa. Allora, sento una cosa. Sì. Uh. L'abbiamo già trovato l'altra volta. Ma mi sembra diverso. Beh, il colore sicuramente, perché l'altro ce l'ho in giro. Adesso dopo vado a recuperarlo perché devo essere lì nel porta. Allora, è un blocco di post-it con i lama. Aspettate, questo è il dietro, si apre così. E questo è il davanti. che Io continuo a chiedermi perché. Cioè, eh, anche questo è tutto segnato. Non so se si vede. Forse così, vedi che tutto segno. Sembra. sembra che ci abbiano scritto sopra e poi tolto il foglio. Allora, a me piace tantissimo. Eh, ci sono i post-it, questi qua, piccolini, o se no questi grandi, questi col disegno e questi semplici. L'altra volta era rosso o rosa, non mi ricordo. Io, però, mi chiedo dove è finita questa collezione. Perché quando c'era la collezione dei Lama, questi non c'erano, Lama, Alpaca, non so. Questi non c'erano, sono sicurissima che non c'erano, perché la collezione l'ho presa e non c'erano. E non so se gli è arrivata dopo, se l'ha dimenticata, qual è successo. E oltretutto non c'è neanche la, la confezione, la, non so se era una carta, una pellicola, qualcosa, però non c'era. Adesso io però devo andare a prendere, tanto ce l'ho lì, quell'altro che ho trovato nell'altra busta perché sono curiosa. Ed eccomi qua, allora, nell'altra busta avevamo trovato questo, era rosa. Mentre In questa... Sono diversi. Ah, nel rosa c'è la femmina, nel verde c'è il maschio. No, vabbè. Apriamoli tutti che li guardiamo. Aspettate. Eh. Faccio vedere il dietro e il davanti. Sono diversi. C'è proprio la femmina e il maschio e anche il davanti vi posso dire che è diverso, guardate. Cerco di Ah, allora, la forma è uguale ma in colori diversi, questi due sono sempre classici ma in colori diversi, questi interi in uno c'è il maschio, nell'uno c'è la femmina e non ho guardato, sì sono diversi anche loro, prova a fare così, ok, qui sono sul rosa e qui sul verde, poi qui c'è la femminuccia e qui c'è il maschietto, no vabbè che bello, che bello, andare a prendere un'altra box per vedere se ci sono i terzi, però non so, erano due colori magari maschio e femmina. Quindi tutti e due li ho trovati. Fortuna che ci sono andati in giorni diversi, per fortuna questo, quindi verde. E adesso andiamo avanti. Allora, sento che è l'ultima cosa, è tutto sballonzola. Allora non la guardo, vi faccio vedere la busta che è vuota e adesso li guardiamo. Oh, cosa sono? Penso di aver capito, ma sempre senza, senza etichette, senza niente. Ma cosa succede a queste cose? Io penso. aspettate, che provo a sistemarli e provo a dire se è vero. Sì. Allora li sistemo, e ve li faccio vedere. evidenziatori con i lama ma sono deliziosi quindi ogni colore sarà il colore quindi c'è l'azzurro, il rosa, il verde eh, l'arancio e il giallo così. Tutti hanno la stessa faccina tutti quanti? no, non hanno la stessa faccina perché Ve ne prendo due ci sono il maschietto e la femminuccia una le ciglia e l'altra no sono fatti così ok, speriamo che scrivano, scrivano, non sono carini, normalmente li prendo di tutte le collezioni e anche qua, dove erano? Non c'erano, sono sicura che non c'erano, quando c'era la collezione dei lama non c'erano, adesso provo a farvi vedere, ci sono tre femminucce e due maschietti, li metto in ordine, no ma poi hanno le facce diverse, allora, i maschietti hanno la faccia uguale, sì. Le femminucce, no. Ce ne sono due con la faccina uguale, ecco. No, scusate, due con la faccina uguale, come ho detto. No, neanche. Tutti diversi, ma allora il maschietto? Anche il maschietto è diverso. No, non me ne ho accorta, Guarda, provo a avvicinare. Guardate la bocca: una ha la bocca storta, sorridente e una col sorriso. Eh? E le femminucce sono tutte diverse alla fine: quindi c'è. Mamma mia, non ce la farò mai a capire qualcosa. Questa ha tutte quelle ciglia, poi questa è seria, questa ha il mezzo sorriso, sì. E questa ha il sorriso intero, mock, carini. Quindi sono tutti diversi, sono un po' classici basici perché sono marroncini color legno quasi però sono carini vi rimetto via solo un attimo per non perderli allora eh, facciamo i conti la box era 4 euro io continuo a non capire dove erano queste cose ma meglio così così non le ho comprate e il valore a questo punto non lo so eh, quanto venivano venivano 2 euro quando li compravo però in questo caso erano senza carta 1 oh, euro un euro, un euro anche questo perché senza carta le buste quanto potranno costare? un euro, 3 euro quindi più questa, 4 euro quindi siamo sempre a 4 euro la, borsa, la busta era da 4 euro la busta no, le buste nella busta perfetto quindi tutta roba cancelleria mm, ci piace, ci piace in questo caso e quindi box ripagata al filo, ma ripagata se però questi qua questo a prezzo pieno veniva più di un euro, veniva due o tre, e questo veniva due a prezzo pieno, quindi ci sta. Niente, se avete avuto un pochino di compagnia, fatemelo sapere con un commento qui sotto, e soprattutto se vi è piaciuta la busta, così ehm, lasciatemi anche un commento, un like e iscrivetevi al canale se volete partecipare all'estrazione ed è un premietto scelto da me, spero sì, che aver avuto compagnia, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino?